Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e è da un po' che non porto più video, e, soprattutto sempre per la scuola e queste ragioni qua, ma lasciando perdere queste cose, eh, oggi siamo su ARK, che è il gioco che era da un po' che pensavo di portare, e mi sa che abbassano un po' di E spero che vi piaccia questa nuova serie perché ci ho messo, oh, ci ho messo tanto a installarla e trovare tutte le cose e... Non so se vi può piacere e... E Io direi di iniziare mettendo. Io metto la difficoltà bassa perché questo gruppo è molto difficile Non so cos'altro dire Comunque eh, A parte questo Sto vedendo che i video che sto facendo Su FNAF World Non mi piacciono tanto Perché su 5 like Adesso non so neanche quanti ce ne sono eh, Almeno 3 o 4 sono dislike E quindi eh, Non so se non vi piace eh, ditemelo nei commenti Perché così non la porto più Piuttosto che continuare una serie che non vi piace Perché a me piace come gioco E no, poi non so a voi se non vi piace Ecco Sta iniziando il gioco eh... Io mi creo un personaggio Cioè bisogna crearsi un personaggio Mi metto sono le mie prestazioni. non sono così, eh, però vabbè, le altre cose le lascio abbastanza normali. Ci diamo un nome. Chiamiamoci CS2024. Vabbè, dice, iniziamo pure qua. Porterò anche dei tutorial su questo gioco perché è un gioco molto complicato. Ecco, tra l'altro è anche la prima volta che registro sul computer, ditemi se si vede bene, se vi piace, e io spero vi piaccia. E... Vabbè, iniziamo. Io ho messo la grafica bassa perché questo gioco qui è molto molto pesante. Richiede delle prestazioni altissime per tante cose e Quindi e Adesso la grafica è normale Comunque Spero vi piace questo gioco, iniziamo Io non sono molto bravo a questo gioco perché È un gioco molto difficile come ho già detto E, e boh io inizierò con Uguale come si inizia con Minecraft. Perché prendi a pugni gli alberi Fai queste cose qua ehm, vabbè, vabbè qua ci sono delle cose già Che non mi interessano Posso buttarle via Allora Cosa ci costruiamo? Ma per fare il piccone sarà ancora della paglia Ok, tecnicamente adesso ce l'abbiamo Ok, possiamo costruirlo. Ehm Ditemi sempre nei commenti Allora, nei commenti dovete dirmi due cose Innanzitutto, se vi piace il gioco Credo che sicuramente vi piacerà perché è fatto molto bene Anche se la grafica non è delle migliori, soprattutto in realtà fatto molto bene Quindi tra l'altro adesso Ho oh, Un livello disponibile potrei applicarlo e, Adesso direi la salute Quindi facciamoci L'ascia Il fuoco da campo L'accetta era più importante no. eh, Va bene Potevo non farmi la lancia, vabbè. Vabbè mi sa che taglierò la parte in cui faccio risorse perché non c'è interessa. Essenzialmente dovrò solo anche distruggere di oggetto. Quindi ci rivedremo dopo. Ciao! Ah sono salita di livello così a caso. Va bene, aumentare sempre la vita. Quindi adesso facciamoci l'accetta e. Questi possiamo lasciarli stare. Allora, potremo, la nostra base, potremo farla. Allora, questa qui è la mappa di gioco che si sta ancora caricando. Vabbè. Qua è dove siamo noi. L'unica cosa che. attanto, mi sta accecando. L'unica cosa che non mi piace tanto della mappa è che non ti fa vedere dove sei Che sarebbe invece molto utile Vabbè, se ci giocate e non sapete... Ah, ho defecato, wow Se ci giocate e non sapete si apre la mappa si, si apre col tasto M E lì c'è un dilophosauro E oggi c'è un raptor Wow Vediamo se riesco ad addestrarla, non ce la farò mai più. Perché in questo gioco si possono, c'è lo scopo principale anche addestrare i dinosauri. Ehm, vabbè. E questo qui, ecco, sono intelligente, ho lanciato la mia lancia. Ehi. Ecco, tra l'altro questo qui è un dinosauro che ti acceca. E... Ma poche morte arrabbi E questo qui, è perché ogni dinosauro ha delle... E qua c'è Rapto Wow, per dirvi quanto è difficile questo gioco No, cosa ho fatto? nasci zona casuale abbiamo sbagliato che bello sono già morto perché questo gioco è impossibile sperando di di non morire di nuovo cercherò di ucciderlo Probabilmente morirò ancora altre volte, quindi taglierò anche questa parte Ok, sembrerebbe che ce l'ho fatta a recuperare la mia roba e Ancora per poco, perché probabilmente morirò in un modo bruttissimo di nuovo Comunque, tanto adesso avete visto un po' come quanto può essere complicato questo gioco per te. Eh, devo ancora bene pensare dove costruire la mia base perchè... Qua ti possono distruggere la base, quindi se mi costruiscono un posto dove c'è pieno di predatori me la distruggono subito. Ah, sono salito di nuovo di livello. Vediamo un po'. Adesso che sono di livello 4, ecco, possiamo pure costruire a casa. Sacco più importante. Tutte cose importanti sono. Vediamo. Ah perché adesso ve lo faccio vedere, ma questo gioco è pieno di robe che si possono fare. Cioè arriva fino al livello 100 E passa perché Dopo il livello 100 c'è questo Che sinceramente non ci sono ancora mai Arrivati i tech Ma vabbè ehm... Comunque come potrete vedere Come avreste Forse avete visto Ci sono anche delle armi in questo gioco ehm... Vabbè ci sono delle armi Sono anche fatte abbastanza bene cioè in generale tutto su questo gioco è fatto abbastanza bene ehm, Vabbè Vedo se riesco Vai, dovremmo già riuscire a costruirci qualcosa eh? Abbiamo già, ho già finito i materiali, va bene Qui mi manca la fibra Ah, siccome io non sono uno molto bravo a giocare sul uh, computer Che neanche poi tanto sul telefono eh. Quindi probabilmente farò abbastanza schifo eh, Forse man mano che andremo avanti aumenterò la difficoltà mm, mm, Vedete se riesco a costruire casa E poi vi faccio sapere Quindi taglierò anche questa parte qui Qua sarà tanto tagliare, tagliare, perché ci sono le parti noiose e le parti belle. Ecco, tipo laggiù c'è uno spinosauro, che è il dinosauro più forte del gioco. Quindi... Che bello, yeah! Meglio non costruirsi una base qua, C'è che vado già a trovarmi il dinosauro... C'è... Più forte non lo so, sinceramente, però è uno dei più forti. E... E riesce abbastanza a ucciderti quindi eh, ho caldo prima avevo freddo poi ho caldo Questo gioco qui mm. è anche così mm. Ecco qui mm. è abbastanza bello perché Ho sentito un rumore strano Ecco tra l'altro devo anche regolare il volume quindi non so voi cosa sentite Ecco hai ah, freddo prima avevo caldo adesso ho freddo ma deciditi Quello è un otterodattile. Ok, credo che costruirò la base qua perché sembra abbastanza tranquillo, anche se là giù c'è uno spinosauro, ma vabbè. Quindi, vabbè, taglio la parte dove costruisco cose. Va bene, ho capito che non posso più recuperare la mia roba. Meno male che avevo messo già la moda in difficoltà facile. Solo che questo gioco è, è veramente difficile. Ecco, qui c'è un megalodonte, ad esempio. Cosa posso fare io di bello? Posso andarci nell'acqua, così sento il mio odore, mi attacca e mi ammazza. Sicuramente una fantastica idea. Mia. Ecco adesso mi è venuto vicino un pesce che. Potrebbe essere stato molto pericoloso, ma vabbè. Probabilmente morirò ancora un'altra decina di volte e mi sa che dovrò ricominciare tutto da capo. Ma vabbè, tanto la vita è questa. Ecco tra l'altro mentre stavo cercando di recuperare la mia roba, mi è venuta in mente. Allora io in questo gioco ho lasciato la musica. Perché a me piace abbastanza come musica tra l'altro qui non si può salire eh, ditemi anche se volete che tengo la musica perché cioè a me piace non lo so poi a voi ah eh, ecco laggiù giù c'è lo spinosauro quindi probabilmente prima ero morto per qua ecco laggiù giù c'è mio drop va bene vedremo adesso guardo se riesco a recuperarlo senza morire ulteriori volte eh, Non va defecato, che bello. Prego dimmi che... Va bene, sto attaccando un... Uh, un uh, carbonemesis. Sinceramente non so come si può pronuncia. Quindi vabbè, divertiti pure. Tanto morirai, perché è decisamente più forte di te. vediamo chi vince guardate sì. molto intelligente come mossa poi il raptor Eccolo qua. così e rubiamo pure le cose prendiamoci tutto poi sai siamo pure saliti di livello e si fa già eh, sono abituato con un altro gioco ok cosa è successo va bene ok non so cosa avevo toccato ma vabbè quindi aumentiamoci questo facciamo questo questo non posso impararlo, vabbè Allora, è notte, sta piovendo e io da un po' che sto farmando e questa qui più o meno dovrebbe essere l'aspetto della casa finale Fortunatamente da quando ho spento non sono più morto, stranamente. Ho piazzato qui questo e qui le... ho messo una cassa con della roba dentro. E mi eh, sono anche costruito una torcia e eh, per adesso stanno tutto bene magari per il prossimo episodio cerco di riuscire a chiudere bene la casa eh, non so come sarà uscito il video e spawnato lo spinosauro di ok la fine per il prossimo video stavo dicendo spero di essere andato un po' avanti e non so come sarà venuto questo o sarà troppo lungo o sarà troppo corto quindi eh, adesso vi saluto ciao ragazzi